dal punto soccorso della struttura città di Aprilia dove c'è un cluster di nove casi si stanno effettuando tamponi a personale medico e degenti altra direttrice su cui si lavora è quella della vaccinazione anti-influenzale consegnate 400.000 dosi ai medici di medicina in generale e ai pediatri Francesco Rositano, TGR Lazio nel Viterbese è chiusa alcune classi per coronavirus gli alunni sono stati posti in quarantena L'asla locale ha iniziato a sottoporre la popolazione scolastica ai tamponi va lasceremo dietro le spalle anche questa storia naturalmente dipenderà anche da noi ma volevo oggi semplicemente intrattenermi un momento con voi se, senza abusare del vostro tempo poi come dire direttare è lecito e guardare è cortesia nel senso che io adesso sono in un tempo morto cioè nel traffico di Roma, a differenza che a Palermo, a Roma, l'unico problema non è il traffico, come sapete, e quindi ne approfitto per scambiare qualche parola con voi, perché poi dopo, quando arrivo in, in ufficio, ho, ho altro da fare. Nulla di che, eh? solo una sottolineatura se vogliamo, involontariamente umoristica, insomma, l'esperienza di, di crescita che, culturale che stiamo facendo un, un po' tutti in questo periodo, cercando di riflettere sulla democrazia, su, su, sui suoi, sui suoi eh, vantaggi e limiti, su come difenderla, su come, su come, su come esaltarne il ruolo, eh, oggi si arricchisce di una nuova considerazione, nel senso che un paio di dirette fa eh, scherzavamo su quelli che pensano che la minoranza possa far eh, cadere il, il governo e se fosse così naturalmente la democrazia non funzionerebbe sarebbe la tirannia delle minoranze e più esattamente non ci sarebbe mai un governo. Quindi questo diciamo non, non sarebbe il modo migliore di risolvere il problema, di dare un indirizzo politico al paese in un senso anziché in un altro. Qualcuno eh, potrebbe anche dire che per come siamo messi, cioè per fatto che la democrazia è pesantemente inquinata da un sistema dei media che diciamo così, eh, presenta delle vistose, delle vistose falle, oggettivamente comunque... La, in democrazia l'indirizzo politico lo danno pochi, cioè è, è, i, i proprietari dei mei, diciamo, chi indirizza i media, quindi una siamo comunque in una oligarchia, ma questo è un altro discorso, il discorso che volevo fare è riferito alle, alle forme attraverso cui il processo politico democratico si manifesta e tipicamente la forma è quella del voto a maggioranza, si cerca di fare quello che desiderano i più sulla base del presupposto più o meno ragionevole che eh, in questo modo gli scontenti siano di meno tutto qui poi naturalmente ogni scontento in quanto individuo eh, vede solo la propria scontentezza ha il diritto di vederla e viene su twitter e fa casino però noi continuiamo a spiegare per esempio che quando la radio dice, eh, diciamo correttamente, insomma, più o meno correttamente, che il Parlamento vota la fiducia al governo, noi votiamo contro e se il governo non cade non è perché noi lo sosteniamo, ma perché qualcuno ha votato 5%, cioè 5 Stelle, vabbè, molto, molto, è molto semplice. Tra l'altro, prima di arrivare dove voglio arrivare, vi faccio notare una cosa. Se voi prendete un po' di account di quelli su Twitter, per esempio, sui social in generale, di quelli che, ah ma voi non state facendo cadere il governo, non vi state dimettendo in massa, è sempre molto interessante andare a vedere che roba c'è là dentro. Eh? Perché c'è tutta roba razzistoide, eh, violenta, cioè tutta roba che sembra fatta apposta per screditare noi. Che siamo un partito conservatore che desideriamo diciamo così che, che, che nella Repubblica Italiana si conviva in modo ordinato e rispettando le leggi, e che per questo veniamo dipinti come razzisti. Allora, persone che asseritamente votano per noi vengono a fare un display, un'ostentazione di razzismo. proprio negli stessi account che usano per screditarci dicendo che noi non stiamo facendo una vera opposizione di razzismo, di, di tutte quelle cose lì, insomma, che... che quindi, è come dire, eh, sembra proprio che queste persone vogliano screditarci a tutto tondo, con i nostri elettori e anche con gli elettori altrui. Chissà perché vogliono farlo. Chissà chi potrebbe avere interesse a farlo, cioè a screditare un partito di opposizione dicendo delle scemenze, buh, chissà, i suoi elettori? Mi sembra un po' strano, no? Quindi attenzione perché torno a dirvi che voi quando siete sui social non sapete mai chi avete davanti, non sapete mai chi avete di fianco e come nella vita non sapete mai chi avete dietro, quindi non andate dietro alle scemenze perché è sempre, è sempre controproducente. Quindi quella del fatto che noi non facciamo cadere il, cadere il governo perché lo sosteniamo, perché non so come, perché vo gli votiamo la fiducia, la votiamo contro ovviamente, cioè votiamo la sfiducia, ma insomma. è una scemenza messa in giro da persone, non so se molto stupide o molto furbe, che vogliono screditarci in questo modo e che poi se esaminate con un po' di attenzione si vede che cercano di screditarci anche in altro modo, cioè facendo passare gli elettori della Lega per una manica di pazzoidi fascisti, che non è l'elettore della Lega che incontro io quando mi muovo sul territorio, quindi sono abbastanza tranquillo del fatto di non essere entrato in una, in una, in una accolita di, di, di, di pazzi che vogliono in qualche modo sovvertire l'ordine costituzionale e di non essere sostenuto da pazzi. Però constato senza particolare sorpresa che sui social c'è cioè chi vuole dare proprio questa immagine di noi, l'immagine dei pazzi, anche sui media più tradizionali, insomma tipicamente, non so... Sai, per dire questa roba qui però quella roba lì non la legge nessuno anche Twitter è una piccola bolla se succede su Facebook ovviamente c'è un po' più di risonanza se succede su Instagram però insomma il disegno è chiaro no? laddove non si possono screditare gli argomenti anche perché per farlo bisognerebbe averne di prova si scredita la persona o si scredita comunque l'avversario in qualche modo bene allora oggi diciamo così io pensavo che dopo che l'avevo detto io, dopo che l'aveva detto Claudio, dopo che l'avevo ridetto io, dopo che l'aveva ridetto Claudio, dopo che l'avevo ridetto io, questa storia del voi non fate cadere il governo fosse diciamo così, arrivata così a un punto di caduta, che si fosse capito quello che ho appena detto, in, maggior, in democrazia eh, eh, governa chi ha la maggioranza. Eh. E però eh, oggi è successa una cosa molto divertente che voglio condividere appunto con voi senza rubarvi troppo tempo, eh, che mi ha fatto riflettere su eh, diciamo in che modo eh, diciamo così, eh, la conoscenza procede, procede, si accumula e in che modo la democrazia funziona, perché mi ha scritto persona che ovviamente non nomino per tutelarne la privacy ma di cui posso riportare gli argomenti che a mio avviso sono molto divertenti e spero che possano divertire anche voi lamentandosi del fatto che l'onorevole Borghi non aveva risposto a una sua lettera che ha condiviso con me e in questa lettera questo ele elettore se non nostro altrui insomma comunque questa persona che ha l'elettorato attivo e verosimilmente anche quello passivo della nostra meravigliosa Repubblica, sostiene che lui ha capito che in una Repubblica parlamentare, democratica, governa la maggioranza e che quindi per sfiduciare un governo, per farlo cadere per via parlamentare, bisogna che ci sia una maggioranza che che gli vota contro ancillarmente penso che abbia anche capito che il capo dello Stato fra le sue attribuzioni ha anche quella di cercare delle maggioranze per sostenere un governo che è quello che ha fatto il signor Presidente della Repubblica nel corso della scorsa crisi quando è riuscito a trovare una maggioranza che ha continuato a sostenere il signor Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, avvocato Giuseppe Conte con una maggioranza totalmente diversa, cosa che nel resto del mondo non riescono a capire, come peraltro non riescono a capire perché continuiamo a parlare di messa, ma non voglio allargare troppo il discorso, ma che è perfettamente, rientra perfettamente nell'alveo della eh, democrazia parlamentare in termini formali. Quindi, il lettore che mi ha scritto chiedendo a me la risposta che non gli aveva dato Borghi e che adesso gli darò, dimostrava di essere, come dire, di aver fatto un passo avanti nel cammino della conoscenza, cioè di aver capito che eh, quando si vota vince la maggioranza. Beh, intanto per questo chapeau, perché mi sembra che in giro questo concetto non stenti ad affermarsi, ma insomma. Però, ma c'era un ma, naturalmente, però è lo stesso colpa vostra perché... Voi non fate come fa la sinistra Perché vi ricordo, ci ricordava questo lettore Che Berlusconi è stato cacciato a colpi di spread E nel 94, non mi ricordo che La CGL mandò in piazza un milione di persone E così fece cadere il governo Allora eh, Quindi eh, la... Ehm, Uh, rampogna implicita del gentile uh, elettore era questa voi dovreste portare in piazza milioni di persone e o dovreste far schizzare lo spread facendo però dare la colpa di questo al governo in modo che il governo cada forse non è chiaro come funziona e eh, quindi magari farei qualche riflessione allora eh, noi siamo un partito di destra, banalizzo, eh, banalizzo secondo me poi non, non, non cominciate con le cose, che cos'è la destra e la sinistra Se volete fare gli intelligenti vi accomodate sui blog degli intelligenti che nessuno legge Qui sto semplificando, lo so, ma per farmi capire Noi siamo un partito di destra e la CGL è un sindacato di sinistra noi possiamo anche chiedere, è un sindaco di sinistra, tanto è vero che vuole il MES, che vuole che l'Italia si indebiti e che la Troica venga a imporre l'austerità. Vuole la CGL, l'ha detto in audizione, dicendo ma crediamo che questa volta non sarà come la volta precedente, cioè loro si fidano. Allora, che chi deve occuparsi di contratti di lavoro no? si fidi, de che, non si sa, anziché leggere quello che c'è scritto nei contratti e nei trattati la dice abbastanza lunga, cioè ci fa capire come mai i lavoratori italiani abbiano assistito ad una progressiva erosione dei loro diritti. Però questo è ancora un altro discorso, lo facciamo un'altra volta. Il punto fondamentale è che noi possiamo anche chiedere alla CGL che fondamentalmente è la struttura logistica del PD, no? eh, scusa CGL ci mandi in piazza un milione di persone che così facciamo cadere il governo del PD? Ma domandare è lecito anche lì? La risposta penso di immaginarla, ma sfuggono anche altri dettagli di tutto questo. Supponiamo che esista una possibilità, perché teoricamente esiste, di coinvolgere grandi masse di elettori scontenti. Questo fenomeno purtroppo Purtroppo si presenterà quando, verso gennaio-febbraio, se non si continua, a ma anche se si continua a mantenere in vita ehm, dei provvedimenti come la, il blocco dei, dei licenziamenti, in un modo o in un altro, purtroppo succederà che o per la eh, definitiva compromissione dei conti economici delle aziende o nel tentativo di non compromettere definitivamente le aziende, le aziende nel primo caso falliranno, nel secondo licenzieranno se le cose continuano così. Quindi che ci possa essere della gente in piazza in futuro è una cosa abbastanza probabile. Magari vi sarete accorti che nel meraviglioso governo dei DPCM eh, e dei pieni poteri presi diciamo, alla chetichella e... Eh, senza particolari eh, diciamo così, eh, turbamenti da parte della sinistra. Organizzare delle manifestazioni non è una cosa semplicissima, ve ne sarete accorti? No? Beh, insomma, siamo tutti mascherinati per buoni o cattivi motivi, non, non vado a sindacare questo. E distanziamento, no assembramenti eccetera eccetera, quindi il discorso portate milioni di gente in piazza servendovi a questo punto non della CGL ma non so di che cosa eh, servendovi boh, potremmo. indicendo una grande manifestazione eccetera eccetera ehm, incontra in questi limiti tecnici, ma ancor più incontra dei limiti tecnici lo spread, cioè forse cioè, ma proprio non, non è chiaro come funziona. Cioè, noi abbiamo qui in Italia eh, un blocco politico, i PD e il 5 Stelle, che sono, diciamo così, eh, gli useful idiots, diciamo, della, della grande finanza internazionale. La grande finanza internazionale ovviamente eh, li coccola. Banalmente un debito al 156% fatto da loro è sostenibile e non allarma i mercati, ma guarda un po' che strano, mentre un debito al 110% fatto da Berlusconi allarmava i mercati, ma guarda un po' che strano. Quindi forse non è chiaro, ma anche qui ci viene chiesto di utilizzare per far cadere un partito uno dei bracci armati o delle strutture logistiche di quel partito cioè i mercati in Europa sono fondamentalmente il braccio armato delle socialdemocrazie europee C'è cioè, questo simpatico rimpallo no? che quando ero presidente di commissione venivano gli investitori gli investitori dicevano ma noi capiamo che dovreste fare degli investimenti si parla di prima del covid ovviamente perché non crescete però purtroppo l'Europa allora poi andavamo in Europa e, eh, ma certo noi siamo l'Europa è buona, vi vuole bene vorrebbe che voi cresceste certo dovreste fare un po' di deficit però non 2,4 è troppo perché se no poi i mercati eh. ogni volta il poliziotto cattivo era un altro quindi stiamo parlando di un blocco di potere fortemente coeso che diciamo così avrà l'arma dello spread in mano fino a che non gliela si toglie con modalità che chi segue il dibattito diciamo conosce io partirei in questo momento da un presupposto abbastanza ovvio cioè i mercati in questo momento sono le banche centrali se le banche centrali smettono di acquistare Ovviamente va tutto per aria, ma non è che va per aria la Repubblica Italiana, va per aria anche un, un cospicuo insieme di banche, di banche del Nord, eh, si mette veramente a rischio, andando peraltro contro i compiti istituzionali delle banche centrali, la tenuta finanziaria dell'intero sistema sono anche d'accordo che questi acquisti di titoli e quindi queste immissioni di liquidità nel sistema sono un palliativo e rischiano semplicemente di rinviare l'esplosione di una crisi? Certo, è così, perché questo non succedesse e perché eh, diciamo così, eh, le emissioni di liquidità eh, portassero crescita rianimassero anche l'inflazione, cosa di cui c'è bisogno perché lo dice la signora Lagarde, non per, da poco, non perché lo dice Bagnai da sempre, eh, occorrerebbe infrangere un altro tabù, cioè quello che impedisce alle banche centrali di finanziare gli investimenti pubblici direttamente, perché eh, come ci siamo detti più volte noi che siamo stati nel dibattito eh, in condizioni come queste di economia infartuata l'unica speranza o certezza che un governo può avere del fatto, banalizzo, eh, che la moneta stampata venga spesa è se la spende lui e quindi naturalmente se venisse utilizzate queste emissioni di moneta per finanziare direttamente investimenti pubblici si avrebbe una emissione monetaria che si trasforma in domanda di beni perché l'investimento è una componente della domanda, si avrebbe quindi anche una benefica pressione sul sistema dei prezzi e dei salari, benefica perché in questo momento ci sarebbe bisogno di un po' di inflazione anche per garantire la eh, sostenibilità finanziaria di tutti i debiti già emessi, eccetera, eccetera, eccetera. Questo non lo si vuole fare, si vuole restare all'interno per ora all'interno di questo vecchio paradigma dell'indipendenza della banca centrale, che è un paradigma indipendenza intesa come divieto della banca centrale di finanziare gli investimenti pubblici. Questo è un vecchissimo paradigma che risale a ormai 40 anni fa, a un periodo in cui l'inflazione era a due cifre a causa di degli shock petroliferi che avevano quasi fatto decuplicare il prezzo del petrolio in dieci anni, in un periodo in cui c'era una lotta di classe molto, molto, molto accesa e quindi c'erano comunque una serie di rivendicazioni salariali che contribuivano a mantenere un delle tensioni inflazionistiche che in ogni caso avevano una natura esogena, eh, perché c'erano i sindacati, poi diciamo prima vi ho parlato della CGL, ma insomma, anzi ora ci sto pure passando accanto, posso mettere un fiore sulla, sulla lapide. E, hm, noi siamo governati da idee vecchie ed è per questo che in un contesto nuovo i risultati non si vedono, è tutto, non, è, non è più difficile di così. Però, per tornare al simpatico, mh, al simpatico amico, ehm, l'idea che mh, da una posizione di minoranza si riesca a creare, e quindi mh, da una posizione di minoranza e, diciamo, essendo portatori di una visione del mondo nuova e che infastidisce chi vive di rendite nei vari ambiti chi vive di rendite nell'ambito finanziario chi vive di rendite nell'alta amministrazione dello Stato chi vive di rendite in certi ambienti imprenditoriali sì. chi vive di rendite, no? Essendo eh beh, è piuttosto ovvio che eh, come dire le armi che sono usate da altri contro di noi non possiamo né chiedere né aspettarci che gli altri le usino a nostro favore cioè a me questo sembra estremamente evidente però mh, però magari, magari sbaglierò e quindi Così per aggiungere al, all'ottalogo vi ricordate quando vi dissi l'ottalogo del tutto subitista no? devi far cadere il governo non so, vai sul Laventino, dimettiti in massa non so, datti fuoco in aula eccetera eccetera l'ottalogo diventa un decalogo con l'aggiunta di questi due new entry che sono usate lo spread per far cadere il governo e portate in piazza milioni di persone con la CGL o anche senza la CGL che sono due impossibilia come vi ho spiegato ora, ad impossibilia nemo tenetur poi, dopodiché io non voglio essere ironico sardonico eh, caustico sprezzante verso chi continua a diciamo così a non capire come stanno le cose nonostante il nostro sforzo di, di, di, di, di spiegarlo non voglio neanche smettere di spiegarlo. Io facevo l'insegnante, spiegare era il mio lavoro e quindi io continuo a farlo anche da politico. E voglio essere totalmente vicino a queste persone che se dicono delle cose, diciamo così, non sempre totalmente conferenti, lo fanno non credo per un difetto intellettuale, ma perché sconvolti, da una frustrazione eh, che assolutamente capisco e condivido, dirò di più, dirò di più, non solo la capisco, la condivido e la vedo, ma l'avevo anche prevista, eh, chi ha letto i miei libri lo sa, cioè era prevedibile che virus o meno, questo sistema andasse verso un avvitamento dove chi stava male sarebbe stato sempre peggio, chi stava bene in parte sarebbe stato sempre meglio e la classe media sarebbe scomparsa. Era tutto prevedibile, ma mica previsto solo da me, eh! Ma attenzione, lo dico con grande umiltà, cioè sono dinamiche oggettive che tantissimi altri eh, studiosi hanno visto. Cioè il dibattito per esempio sulla crescita della disuguaglianza, sulla polarizzazione dei redditi, poi qualcuno ovviamente conduce questo dibattito, come vengono condotti altri dibattiti, con la modalità dello struzzo, cioè con la testa sotto la sabbia ed altro alla luce del sole. Però, insomma, chi vuole vedere le cose le vede, le ha sempre viste. Quindi a me dispiace anche essere, diciamo così, ogni tanto mi viene da ridere quando mi vengono posti certi argomenti. E mi dispiace perché, perché non voglio urtare chi comunque ha voluto dare un contributo al dibattito, anche se un contributo che non tiene. E, e, e non voglio urtarlo perché in questo caso, a differenza che in quelli che vengono su Twitter più o meno pagati insomma, da, da, da partiti avversari per seminare discredito sul nostro, sul nostro partito, in questo caso io percepisco la sincerità e percepisco, lo ripeto, la sofferenza e la frustrazione però purtroppo può piacere o non piacere ma eh, non, non, non è colpa nostra perché non lo abbiamo voluto noi non l'abbiamo dichiarata noi ma siamo in, in, in, in una specie di guerra economica questo ce lo possiamo, ce lo possiamo tranquillamente dire guerra combattuta sostanzialmente applicando a noi delle regole che poi invece vengono interpretate per gli altri che cosa si fa in guerra? Eh, si combatte, si resiste oppure si scappa e naturalmente anche purtroppo si muore però non è colpa mia se la situazione in cui siamo è questa roba qui e non è un'altra roba e non possiamo illuderci di avere delle bacchette magiche con cui improvvisamente risolviamo il problema, mandiamo via questo governo. Anche perché, ora sto arrivando in Senato e non voglio. non posso e non voglio dilungarmi con voi ultroneamente, anche perché, però, questo voglio dirvelo, ci sarebbe un bel discorsetto da fare su che cosa succederebbe se la fata dai capelli turchini mi viene in mente lei perché al governo c'è Pinocchio e quindi diciamo comunque un'entità soprannaturale eh, tendenzialmente dotata di poteri illimitati ci mettesse al governo dall'oggi al domani ecco <ride> per voi che siete con una maggioranza con una maggioranza di quelli che non so per quale motivo eh, si tende a chiamare bulgare, no? cioè una maggioranza in, in Italia con un comodo 70% puoi fare riforme costituzionali a randa senza, senza partire, una maggioranza del 70%. E, eh, questo è il sogno bagnato eh, se posso essere un po' irriverente di alcuni di voi e probabilmente anche in, cer in una certa moderata misura è naturalmente l'obiettivo di tutti noi, perché si entra in politica per poter realizzare le proprie idee e quindi il presupposto è che si vada al potere, perché non essendo al potere le proprie idee non si realizzano. C'è un piccolo ma che non sviluppo perché richiederebbe per essere sviluppato circa 40 volumi da 4.000 pagine l'uno ovviamente rilegati in pelle umana c'è un piccolo ma e il ma è che fra un'idea politica e la sua realizzazione c'è un'infinità di cose e ci sono molte più cose che l'avere la maggioranza in Parlamento quindi, per concludere questo discorso, visto che sono già alla Cassazione e quindi il Senato è imminente, oggi ho cercato di rispiegarvi che la maggioranza in democrazia è necessaria ed ho concluso cercando di suggerirvi che però essa è largamente non sufficiente. Occorre anche altro molto altro. E se quell'altro su quel molto altro, che potreste avere in parte intuito seguendo i miei consigli di lettura, per esempio leggendo Io sono il potere, un saggio molto divertente e anche molto istruttivo, su quell'altro stiamo lavorando con tenacia, cercando di resistere allo sconforto che proviamo anche noi, perché sentiamo il peso della responsabilità di avervi dato delle speranze e di non riuscire a realizzarle, e, e di questo avremo modo di parlare in altre occasioni, magari facendo degli esempi concreti come funzionano le cose e di che cosa occorre per trasformare un'idea politica, l'idea di un paese più libero, più semplice da vivere, eh, capace, perché lo è, di autodeterminarsi e quindi messo in condizioni di, di autodeterminarsi un paese che possa decidere da sé come spendere i propri soldi, ecco, eh, per realizzare questa idea, ma anche diverse, non so, la stessa idea diciamo del 5%, cioè di un paese di nomadi dove la proprietà è un furto, <ride> eccetera, eccetera, dove i Khmer Verdi li chiamava qualcuno su Twitter, una cosa divertente. Ogni tanto, diciamo così, eh, ogni tanto Twitter regala delle soddisfazioni intellettuali che sono così, una battuta. O... Anche per realizzare quel tipo di visione del mondo, per realizzare qualsiasi visione del mondo, non basta essere di più. Bisogna avere la capacità di coinvolgimento della macchina dello Stato, e bisogna avere il coraggio di scrollarsi di dosso una serie di vincoli e di condizionamenti, tutte cose di cui potremo parlare. Quindi, sintesi, la maggioranza è necessaria, per cui ora che non ce l'abbiamo, cortesemente anche basta diciamo così, lamentarsi sul, sulla base del nulla ma la maggioranza non è sufficiente quindi quando ce l'avremo vi saremo grati di prestare attenzione alle parole che oggi vi ho detto cercheremo di non sprecarla sappiate che stiamo lavorando per porre le basi affinché essa non vada sprecata ma sappiate che nonostante siate stati educati a pensare che esista la politica come entità indistinta fatta da persone che hanno tutte le stesse funzioni, gli stessi poteri, tutti comandano, non ci sono ruoli, non c'è governo, non c'è Parlamento, non c'è maggioranza, non c'è minoranza, non c'è opposizione, c'è solo la politica, ecco. In realtà gli strati attraverso cui si articola l'azione di governo e le articolazioni del potere sono molte di più. Però voi potete tranquillamente continuare a pensare che sia tutto semplice e che se state male la colpa è nostra perché non facciamo opposizione. Nel quel caso... Vi auguro presto di poter votare, evidentemente per un altro partito.